Salve a tutti benvenuti sul mio canale io sono Mr Camario. oggi vi parlo dello spinner lo so già lo conoscete l'avete visto anche su altri canali anche come realizzarlo ma io in più vi voglio portare un altro contenuto perché è diventato così famoso che cos'è chi l'ha inventato quindi nel video che seguirà vi farò vedere come l'ho realizzato io utilizzando dei componenti che ho trovato giù in, in officina praticamente mi è venuto gratis e... E parleremo se è davvero un antistress quindi buona visione e spero che questo video vi possa essere utile arrivederci primo che cos'è e come funziona si tratta di un piccolo dispositivo solitamente di plastica con dei cuscinetti a sfera posti all'estremità si stringe la parte centrale fra il pollice e l'indice e con un colpo della mano si fa uh, ruotare questo gadget intorno al suo perno centrale Insomma sembra proprio l'evoluzione della vecchia trottola. È disponibile in diversi colori e materiale e qualcuno già ha già stampata addirittura in 3D. Secondo, cosa vuol dire fidget jet spinner? Letteralmente fidget significa agitarsi continuamente e spinner indica una rotella girevole, quindi una trottola. Ecco la definizione che dà anche Wikipedia. Terzo, come e quando è nato? Nasce come strumento antistress e di supporto alla concentrazione per i bambini. A inventarla è stata una mamma ingegnere Caterina Endinger della Florida. Come ha raccontato al Guardian, negli anni 90 ha sviluppato il curioso giocattolo perché soffriva di una malattia che la indeboliva e voleva distrarre la figlioletta di 7 anni, patronalmente in pace. Dopo averlo brevettato nel 1997 ha provato Invano a vendere l'idea ad alcuni colossi del settore fino a scadere il brevetto nel 2005. Dopodiché questo gadget è stato prodotto registrando un boom di vendite, senza che lei ne possa ormai trarre alcun vantaggio economico. 4. Perché boom arriva solo adesso? Sembra che a concorrere alla diffusione di questa moda sia stato probabilmente un articolo di Forbes e nel 2017 è stato definito gadget d'ufficio. Da allora il trend si è fatto sempre più largo sul mercato e addirittura su google le ricerche di questa parola chiave hanno visto un'impernata tra la fine dei, dei mesi di aprile e inizio maggio le aree geografiche più interessate sono stati uniti irlanda e picchi italia quinto è davvero un antistress ah, procura davvero dei benefici allora online viene pubblicizzato come un antistress ma tuttavia le ricerche non hanno dimostrato effettivamente se questo aumenta la concentrazione o diminuisce lo stress. In effetti, uno psicologo, Mark Rapport, che lavora all'Università della Florida, ha detto che piuttosto che aumentare il beneficio sulla concentrazione, la diminuisce. E su questo concorda Kate Ellison, una direttrice della scuola elementare dell'Illinois, che dice che da che i suoi alunni hanno cominciato a utilizzare questo dispositivo, la loro concentrazione è diminuita e nessun istituto ha dovuto proibire l'uso di questo gadget. E in Italia qual è la reazione? In Italia è diventato un tormentone, tanto che ne parlano anche YouTubers, ma purtroppo anche in Italia si è avuto lo stesso problema. Molti istituti hanno avuto eh, problemi di concentrazione con i ragazzi che seguono le lezioni, hanno dovuto anche loro proibire questo dispositivo ok ormai siamo arrivati alla fine di questo video io l'ho realizzato anch'io questo dispositivo ma giusto per spizio per dimostrare che non è molto complesso eh, vi ricordo di manire un like di condividere il video e se conoscete altri invitate a iscrivervi al mio canale comunque ci vediamo la prossima volta e spero che questo video vi sia stato utile buona giornata